Al cinema, Studio 666, al cinema dal 23 al 29 giugno, quindi proprio un lasso di tempo brevissimo, ma in realtà tanti film vanno... Ciao Fenrir, tanti film vanno al cinema così poco, quindi... Però non fanno bene a dirlo, c'è poco, quindi sveglia... Forse che a me poi è una strategia di marketing. Parliamo di Studio 666, film horror comedy, di B.J. McDonnell, dentro ci sono i Foo Fighters, proprio il gruppo, come attori e eh, all'interno del film loro fanno i Foo Fighter. e io pensavo invece facessero così, non so perché mi ero convinto che facessero eh, un gruppo musicale che però non è i Foo Fighter, ma un altro gruppo, invece no, loro fanno proprio i Foo Fighters. Vediamo un po', perché avevo visto in realtà qualcosa su questo regista, e mi sembra che non abbia moltissime esperienze da, appunto, director. Infatti questo è il suo primo film, lungometraggio. Prima ha fatto solo video musicali, un documentario e eh, uno shorts. No, e ha fatto anche un lungometraggio eh, nel 2013 che è Acet 3. Hatchet 3, che è una saga abbastanza conosciuta. Io credo di aver visto però solo il primo. Il 3 non l'ho visto. Chissà com'è. Allora, il film... Racconta la storia di una di questa band, i Foo Fighters, che ovviamente hanno l'età che hanno, ragazzi. I Foo Fighters sono, sono... Persino i Foo Fighters sono vecchi ormai. Che deve fare un nuovo disco, un disco importante, perché sono dieci anni di, di, di, di carriera, non so. E quindi vogliono trovare una location che sia molto adatta per trovare la creatività, il rock. E il loro agente li fa andare in una casa abbandonata che verrà rimessa a posto e cablata con eh, cavi per appunto le chitarre, le, il suono, la registrazione del suono eccetera e eh, in questa casa loro potranno abbandonarsi alla creatività e creare finalmente questo disco perché eh, il loro ag agente ha bisogno di fatturare e loro penso pure. Vediamoci il trailer, che cerco un secondo Red Band però, perché è veramente potente quello Red Band Questo non è solo rock and roll entità nostro mondo What the fuck? Dave Grohl è stato possessed. Ora è su una rampa di murder Qualcuno in the group? Sono pretty in on the Aaaaaah It's so fuckin' juicy. Is the album almost done? It's killer. My latest guilty pleasure. You're welcome, music. Allora ragazzi, parliamo di... Sì, fa ridere, fa ridere. Adesso parliamo di questo film. Allora, allora, allora, allora. Ragazzi, ho dei sentimenti contrastanti. Ho dei sentimenti estremamente contrastanti. Chiaramente eh, loro vanno in questa casa e c'è qualcosa di malefico nella casa. E chiaramente da lì succederà Come in tutti i film horror Quindi questo non è spoiler Questo è per chi conosce l'horror È un classico Il film è un classico La casa ha qualcosa che non va Loro vanno nella casa per registrare il disco E succederà un patatrack Che non vi dico Ma che potete immaginare Il film si ispira ed è bello secondo me Io infatti il titolo della live l'ho chiamato I Foo Fighter. trovano il Necronomicon Si ispira un botto, un botto a Evil Dead, insomma il film di, di Sembrimi la casa, storie di, di, di quel genere, diciamo, con tantissimi riferimenti a quel, a, a quel film, ma anche ad altri film horror di quell'epoca lì, anni ottanta, eccetera. Non vi dico altro per non spoilerare troppo, ho dei sentimenti contrastanti perché il film, da un certo punto di vista ha una qualità pessima, nel senso che si nota tantissimo eh, che il regista non è proprio un regista di film. Eh, infatti le parti migliori dal punto di vista proprio della regia, del montaggio, sono quelle più musicali, più montate sulla musica, sul ritmo. Ci sono certi giochi legati alla musica, legati a al ritmo, che sono montati bene, girati bene, eh, sono divertenti, danno tantissimo ritmo al film. Tant'è che appunto il film è proprio abbastanza godibile fino a un certo punto, fino a diciamo un po' più di metà, proprio perché è la parte più dedicata agli aspetti musicali, perché loro sono una band, quindi dovranno fare un disco, e questa parte qua è fatta, è fatta bene. Quando, diciamo, questi aspetti qua verranno un po' meno e ci sarà più da raccontare, si noterà, si noterà che il regista non ha, non ha un linguaggio cinematografico da film e quindi in certe cose eh, risulta un po' povero di elementi, di, di, di conoscenze. Di... Non per dirvi che li troverete di fronte a una roba fatta malissimo, è semplicemente che è un film che ha tantissimi aspetti veramente fatti bene, veramente curati, come gli effetti speciali. Ragazzi, gli effetti speciali in questo film sono strepitosi, sono meravigliosi. Io non so chi, chi li abbia curati, si potrebbe anche andare a indagare, perché forse sono anche uno studio famoso, ma sono veramente bellissimi. E anche appunto certi aspetti del montaggio eh, e certa CGI è meravigliosa. Avete potuto vedere per esempio alcune scene nel trailer dove Dave Grohl fa dei sogni, eh, lui è nel suo letto e c'è lui che fa dei sogni con dei mostri intorno, che sono, eh, vi faccio vedere giusto un, un pezzettino, che sono un, un miscuglio di appunto effetti reali con post-produzione. Dave Grohl e sono veramente questi scenari qua, ragazzi, questi scenari qua che vedrete nel film, sono meravigliosi, sono stupendi, sono fatti da Dio, proprio hanno, non so come dire, hanno, un richi hanno dei richiami con il, vecchio, ah, con il vecchio cinema horror, anche italiano secondo me, certi, certi film, però fatti veramente bene, divertenti. Poi però, il film purtroppo ha, ha troppe cose che, ha tante cose che sono un po' cheap tra cui, appunto, sono, sono un po', diciamo, non ad, ad, ad, a un buon livello, tra cui, purtroppo, mh, la recitazione di alcuni elementi del, del, della band. Stiamo parlando di una band musicale che ha velleità da attori, perché loro hanno sempre fatto eh, videoclip eh, con storia, con storia comica, divertente, dove fanno, loro fanno i comici, fanno le facce, fanno le, però non hanno mai parlato molto, recitato molto. Hanno sempre fatto i personaggi le macchiette nei loro videoclip. Qui la, la prova da attori è molto più impegnativa, perché loro fanno loro stessi, sono, per quanto sono simpatici, sono comunque persone reali e quindi devono interpretare se stessi. E eh, dal punto di vista della comicità eh, sono bravi. Fanno ridere, spaccano, cioè sono bravi Però in, altre, in altri frangenti ne, proprio Nel recitare le situazioni più normali non, non sono credibili Sono proprio la band messa a fare gli attori Gli unici eh, diciamo che si possono salvare Forse sono appunto no, dire che solo Dave Crawl È realmente più portato, più adatto Anche a fare l'attore anche se persino lui comunque non è sempre sul pezzo Ragazzi un conto è fare un videoclip dove ci sono tre scene E un conto è fare un film E David Grohl è presente in tutto il film tantissimo Quindi ci sono addirittura dei punti dove proprio non è convincente Non è... Eh, sembra un po' la, la recita della, della scuola Detto ciò, detto ciò Nella sua prima parte il film è una bomba è divertentissimo, cioè le battute fanno spaccare dal ridere. In sala, era una sala di... Cioè era un'anteprima stampa, non era una sala dal pubblico, quindi anche gente un po' grande. C'era la gente che rideva sguaiatamente. Ci sono delle battute veramente fenomenali. Fanno ridere, scritto bene, la prima parte. Cioè i dialoghi sono divertenti, eh, il film scorre. Come dicevo prima, la, ha una parte musicale, ha un buon ritmo. Gli effetti speciali funzionano E il film tira dritto fino a un certo punto Tanto da farmi pensare Cazzo io esco da qua E ne parlo come Fin dell'anno Non fin dell'anno Però tra i film comici I film che non si prendono troppo sul serio Avrei quasi detto Cazzo ragazzi questo film è una bomba Purtroppo però eh, Qua c'è il solito vecchio errore del regista Che Del regista o della produzione Non so chi, chi cazzo che forse si piace un po' troppo, e ragazzi il film dura troppo. Il film dura troppo per quelle che sono le capacità sia di scrivere il film che di girarlo, perché con una bella mezz'ora in meno, questo film secondo me era anche da sei e mezzo, sette, eh, invece, invece praticamente si autodistrugge sul finale. Il film si autodistrugge, cioè diventa... Da sbadiglio proprio, nonostante ci siano vomito, litri di sangue, teste decapitate, mostri che si sciolgono, combattimenti, anche lì qualche battuta, ma già lì non fa più ridere il film, non fa più ridere, le battute sono esaurite. Quindi è un vero peccato perché eh, una prima parte è veramente fenomenale, divertentissima, eh, in cui puoi anche chiudere un occhio su certi appunto... Mancanze da un punto di vista tecnico e anche recitativo Puoi chiudere un occhio perché i ragazzi fanno ridere i ragazzi fanno ridere quando devono fare la battuta fanno ridere quando devono fare gli stupidi, e va bene che sia anche recitato un po' un po' come sono recitati fin dalla troma, però eh, poi alla fine ti becchi sti tre quarti d'ora inutili dove viene fuori un papocchio un papocchio dove ci sono scene non sense eh, sembra, sembra anche quasi in mano a persone che non hanno una vera consapevolezza de, di quella che è la storia dell'horror cioè all'inizio sembra molto chiaro eh, l'obiettivo cioè citare i film come La Casa citare un certo tipo di rituale un certo tipo di Uh, trama che, si, che si, per, si perpetua nel tempo, si ripete e continua da un film all'altro, sembra più o meno sembra un, un grande human sentipede questa trama, no? questa trama della casa, in realtà continua i, il, il mondo del male, c'è anche nel, in Stranger Things, il mondo del male e il mondo del bene, le porte... E, la, e, il contatto, cioè Silvano, e il contatto tra questi due mondi è, è sempre così, è sempre la stessa storia però ecco, mentre se all'inizio sembra eh, che il film sia in mano a una persona che conosce questi argomenti la fine sembra proprio di no sembra che eh, non si sappiano le regole più o meno base e, che, e, e quindi alla fine sembra un po' dato in mano a una persona che non conosce l'horror eh, e c'è un miscuglio di cose assurde che non hanno senso e che non fanno neanche ridere, quindi alla fine il film eh, è per metà estremamente divertente e simpatico e poi alla fine si autodistrugge eh, diventando palesemente noioso e non più citazionista ma goffo, goffo, e quindi insomma... È un film che consiglio se non avete tantissime pretese, vi piacciono gli effetti speciali horror, avete voglia di farvi due risate, vi garantisco che la prima parte di film fa spaccare dal ridere, però se cercate un piccolo gioiellino dell'horror comedy, non è questo il caso, purtroppo. Poteva esserlo, ma non lo è. Poteva esserlo tagliando mezz'ora di film... E dando un finale più sensato a, al tutto, ma non lo è stato. Quindi diciamo, è un po' un film che aveva un potenziale ma non ce l'ha fatta del tutto. Per gli amanti dei Foo Fighters questo è un film da non perdere assolutamente. Perché io non sono un grande tifoso dei Foo Fighter della loro musica, anche se qualche canzone penso che abbia delle belle sonorità e delle belle idee dietro eh, e comunque mi è entrata dentro, anche un po' per via del mainstream, mi è entrata dentro, la conosco eccetera, e David Grohl mi sta simpatico, mi stanno simpatici tutti, loro sono, sono una gente in gamba, e quindi il film te lo guardi volentieri, ma se sei proprio fan dei, dei, dei Foo Fighters te lo godi secondo me, quindi chiudi anche un occhio su tutti gli aspetti negativi del, del film. Mi, mi sono piaciuti tantissimo gli effetti speciali, non si tira veramente indietro su niente, sangue, gore, veramente a tonnellate. Un pochino pudico sulla questione nudità, nel senso che non c'è niente, non c'è niente, sembra quasi... lo dico non perché lo pretendo, ma perché è talmente eh, evidente che c'è un'autocensura in questo che un po' si nota, cioè un po' si nota che il film si autocensura e quindi sembra un pochino una roba da chirichetti questo film qua, da, da quel punto di vista, insomma, avere anche il timo... è proprio, è proprio quel... Quell'essere puritani americano che c'è ultimamente. Proprio questo timore di far vedere mezza tetta, di far vedere. Insomma, se fai vedere una scena di sesso, poi non puoi fare troppo il puritano. Tra l'altro, la scena di sesso in questione è quella dove vediamo i due tagliati a metà da una motosega, una scena realizzata da Dio, una scena meravigliosa. Me. Un'ultima un nota, diciamo, carina per gli amanti dell'horror: all'interno c'è un cameo. Di tutto rispetto di un grandissimo, grandissimo personaggio del cinema horror che scoprirete solo vedendo il film. Eh, diciamo che questo è un po' tutto per quanto riguarda questo film. Eh, è comunque un film che consiglio. Non è, non è il nuovo Shaun of the Dead, insomma, la parte splatters e la parte comica. Della prima parte salvano tantissimo la pellicola. Insomma, questo è tutto per Studio 666, ragazzi. Spero che... Comunque spero possa piacere Se siete fan dei Foo Fighters e andatelo a vedere.